Ciao! Sono tornato Alcuno dei ragazzi ben ritornati dal vostro Luigi oh. No! Te lo impedirò <ride> Sì, alla, basta se vuoi Allora, giusto, Sanji. Entra, o verrai punito? Quest'oggi dobbiamo fare tante sfide. Ma, in realtà, una sfida. Però, quest'oggi, cosa succede? Ci ha chiamato Gianfronchi anche questa volta. Quindi andiamo, Aspetta. di nuovo. Ma cosa vuole questo? Avete per caso visto le nuove aggiunte all'isola? Adesso sono arrivate le misteriose isole volanti. Mi domando chi le abbia portate qui. Ma, sinceramente, ho una lista di sospetti. Quindi ci sono le isole volanti. Non le avevo viste. Ah, eccola! Guarda, guarda, guarda. Ci sono delle isole, ah. un'isola qua, eh, ma non eh, dovrebbero esserci. Un, um, eh, ma dobbiamo così. approfondire un attimo. Allora, dobbiamo cercare eh, chi no, no, no. sia stato. Allora, io direi di iniziare da Filiberto. Vediamo un po'. Ciao, Filiberto. Avevi visto casa mia? È bellissima. Eh, non lo so. Finalmente abbiamo spento il fuoco e i lavori sono andati avanti. Passa di qui ogni tanto per vedere come va avanti la costruzione. Eh, ma io non ti dovevo chiedere questo. Forse non, non sa niente Bene, andiamo avanti Ciao. Senti, lo so quello che stai, stai pensando Sì, ho altri piatti da lavare Senti, non è che andresti a Sarcofegidra a prendere un libro Che si intitola Come uccidere il proprio coinquilino Quindi dobbiamo pure fare un salto adesso da Sarcofegidra Eh, che viaggio Io non ho fatto nulla e non ho rubato nulla Vai via, non vedi che sono occupato? Cioè, ma ah, oggi, oggi per sono per tutti... Per... No, se ti ricordi, lui ci aveva rubato gli oggetti allora, di qua c'è il passaggio. Ok, casa di sarcopeggio. Non so per quanto ancora sarò in vacanza. Sarcopeggio. Bene, Beh, esploda. Chi è che è rimasto? È rimasto Fernando che non, non c'era a casa, forse era al negozio, cioè alla bancarella. Eh, Misdramia! Oh, eh, uh, cioè, Misdramia è l'unica strega del villaggio. Andiamo da lei, molto probabile che l'abbia fatto lei. Misdramia? Ho fatto oh. casini con la magia e ora ci sono delle isole volanti ovunque. Ho esplorato un po' e ho notato un'altra isola volante Ma non, non c'entro io questa volta Mi fareste il favore di andare a esplorare la zona? Si trova nella zona con i lotti e la sfida tra case E se l'origine dell'isola fosse di... No, è impossibile Di star parlando boh. Comunque, dice che ne, quindi nella, nel lotto e sfida tra case C'è un'altra isola volante che però non è stata lei Eccola l'isola, eh! Guarda, guarda eh ma questa è bella grande eh! Eh. eh, eh. Chi l'ha messa? Eh, cioè ha pure bucato qua, ma... ho visto qualcuno là, alla torre. Ma dove? Io non l'ho visto. Allora, sembra... no, è impossibile. Però... Chi era? È lui, hai capito. Può essere un'allucinazione Cioè l'abbiamo sconfitto Anche... No, andiamo a controllare È impossibile perché l'abbiamo la... visto Cioè era uscito il fumo ah, Appunto Aspetta, dobbiamo eh, fare un po' di parkour estremo ah. Qua magari sconto. nel passaggio scendiamo le scale Aspetta che qua per scendere è un po' Un po' pericoloso Che buio Hai una torcia? No Allora Allora siamo arrivati Qua c'è un le... tronco con una candela L'unica forse... È... Proviamo a passare in questo passaggio Ma... Allora no, Sembra una caverna Tipo una fortezza Ci sono delle catene Di là c'è un portale Eh ma è stranissimo Sì ha delle tipo particelle e, Allora Questo posto un po' pericoloso Esploriamo di qua Ok vieni È una sorta di... Fortezza abbandonata, ah, ci sono esatto, dei sì, libri. Sono a terra. Oddio, che cosa è? Eh, okay. E eh, guarda, è un posto eh. tipo distrutto. C'è una mano di ossa là molto grande, un vulcano. Questo posto è stato Appena, raso è... al suolo, questo posto non è stato abbandonato. Questo posto è stato distrutto. Ci sono delle armature qua. E prendiamole perché questo posto è proprio pericoloso Quindi almeno abbiamo qualcosa con cui difenderci E a questo punto io proporrei di entrare nel portale L'unica soluzione è quella, sì Sì E allora eh, Non allora... sono tanto convinto, eh Nemmeno io però... però Non si sa che cosa c'è dall'altra parte eh. Se si l... vuole centrare. No però è l'unica opzione Quindi andiamo Vai, proviamo Siamo arrivati. Oddio, che casino. Okay. Eh Vieni qua. Cos'è questo posto? Oddio! Che succede? Il portale sta... Ma si è rotto! È apparsa una sorta di... Di cosa. Eh, non eh, siamo bloccati qua. No, dobbiamo trovare un'uscita. Allora, intanto esploriamo. Magari andiamo piano perché... C'è un drago là. Aiuto. Oddio, hai visto l'occhio che si muove? Oh madonna, c'è una sfera. Non facciamoci domande, troviamo qualche modo per andarci da qua? Perché già questo posto è. Molto guarda importante. cosa ho notato. Là ci sono quei raggi, eh, sì, lo piazzati sul rosso. Ti ricordi chi usava quei raggi? Speriamo. Vieni, guarda, guarda, guarda. Eh. No. Scritto. no, ma. Non ma è, è morto. È stai zitto, stai zitto. Cos'è? Nascondi. Guardie! Ma com'è che. È... Cioè, era morto? No, l'abbiamo ucciso. È impossibile. No, ti prego. Non, e non voi due qua, cosa ci fate? Oh Dov'è? Aiuto. Dietro. No, no, no, no, no. Allora, Dietro. stai lontano. Stai lontano. Io devo sto lontano da voi. Siamo armati. Siete armati con quelle spadine. Non sei. Piccole. No, no, no. Si... Tu eri morto. Io ero morto. La mia sconfitta è semplicemente stato... Un ah, sì. modo per potenziarmi ancora di più. Avete presente? Quel cubo rosso che, stava... che andavate a vedere ogni volta quando la mappa... Quel core senti? nella caverna che adesso è distrutto in realtà. Eccolo eh. qua, guardate la sua energia che cosa è diventata. Ma ah, ecco perché era familiare! Ma è... Eh. perché è così adesso? Cioè... Eh, la sua potenza... La sua... Eh, voi avete... Liberato la, su la sua energia facendo in modo che non stesse più contenuto all'interno della sua forma fisica Adesso è diventato questo E per mantenerlo stabile devo usare i cristalli che già voi conoscete Ma io vedo che tipo i cristalli portano l'energia a loro Stai assorbendo energia Assorbendo energie Sto facendo un sacco di cose con questa energia Ma queste qua sono cose che voi non dovete sapere Ho preparato per voi una, una serie di quattro sfide Una sfida di miniera Una sfida di parkour Una sfida di combattimento Perché avete, che siete molto attrezzati E una sfida super segreta Che non vi posso rivelare ancora Che ne dite? Non avete molte opzioni Lui è già l'unica Non ha che, In che non modo avendo. possiamo uscire? Cioè... Non sappiamo nemmeno come si può riattivare quel portale perché c'è un blocco in mezzo. Alla fine di ogni sfida il vincitore riceverà un pezzo di luminite. Il totale di luminiti sono quattro come il numero delle sfide. E la persona che riuscirà ad ottenere tutte e quattro le illuminiti riuscirà a fuggire dal nether. Se però dovesse capitare che non, nessuno dovesse ottenere tutti i pezzi di luminite insieme, rimarrete bloccati. Che eh... ne pensate? Eh, abbiamo... Accettiamo. accettiamo Accettate? Sì, accettiamo, senti a me, accettiamo Perfetto Allora, incominciamo subito le sfide, che ne pensate? Eh? Non ci tiriamo indietro Allora La prima eh... che avevi detto era quella di miniera, se non sbaglio Benvenuti in quanto potete notare qui la... Che lingua è questa? Si chiama Grugnesco ed è la lingua che parla... Ah, la lingua franca di questo luogo. Voi. Ti guardate sotto. Eh, eh, allora, non ci vogliono come ospiti, forse i tuoi sono un po' mani maniaci dell'oro e noi non abbiamo nessun pezzo d'oro. Aiuto! Ma quello ci vuole tirare una picconata là! È questo? Dai, prego! Ok. Qui è l'ingresso per la prima sfida. Eh Basta. Ah, ci hai fatto pure una bella traduzione sotto, grazie. Come posso introdurre? Allora, come potete vedere, qui c'è un leggio. Sì. Se ti vedo un'altra volta twercare, sopra i miei carrelli da miniera, ti squarto. Scusa. Cosa ridi? Sono serissimo io. Scusa. Okay. Allora, okay. proseguiamo. Stavamo dicendo. Come potete vedere qui c'è un leggio. Chi è che legge? leggo io, okay. ok. Ma è allora... scritto: aspetta, Gurmis. No. No. Traduci tu. Uh, non serve perché dopo. Ah, c'è la, la pagina le... in italiano. Okay, c'è italiana. Allora, regole della sfida di miniera: 1. È obbligatorio soffrire e mantenere un clima di sottomissione al demonio Chiaro? sì 2. È vietato uccidere in qualsiasi modo il proprio avversario per rubare i minerali. Ok. Tanto non vi appartiene nulla, per Vedo che hai capito, ok. Andiamo avanti! 3. I minerali che trovate hanno un punteggio. Oro C del nether, un punto per 9 pepite. Quarzo, due punti. Blackstone dorata, 5 punti. Detriti antichi, 10 punti. Buona sfortuna! Grazie! Andiamo. Nelle vostre sezioni ci sono i dei bauli. Sì. Luigi, ho detto: ci sono dei bauli. Ah, era implicito che bauli. li dovevo, dobbiamo aprire, ovviamente. All'interno dei bauli c'è tutto quello che può esservi utile per scavare. Un piccone. Sembra un misto tra anche... Mederite e oro. Si, sì, è un, un prototipo di Nederite. Ecco, cioè. Di picconi in derite, come puoi vedere, non è uscito esattamente benissimo. Una bussola che vi permetterà di tornare qui una volta um, completata la sfida. Noto che ne pensate? Noto anche che c'è un per sì, mettere i sacchetto. Sì, il sacchetto è per mantenere o i minerali o le schifezze che... Per Tante, perfetto. Nera. Bene. Che ne pensate? È bello! Luigi, andiamo a scavare. Allora. allora, io mi ritiro nei miei meandri e buona fortuna. Quanto tempo vediamo? diamo? Sì, dai, 10 minuti potrebbero fare allora. okay. buona sfortuna. C'è no, del quarzo ho trovato, ottimo. Comunque, io vi do il consiglio di controllare sempre se avete raccolto tutti i minerali perché... Potreste lasciarmi no, la Un divertenti. pochino più di divertimento, Cominciamo. No, ah no, no, va bene così. Ah, lentezza, eh? oddio. A me oh, ha dato lentezza. No. Mi state divertendo adesso. Sì, io? un sacco! È molto Aia! Elettrizzante questa sfida, eh! Eh sì! Noto! Potete dirmi qual è il conteggio delle vostre invepite d'oro? 21 Però dovete tenerle in mano. Perché? Ho oh, detto tienile in mano. Eh, ma per quale motivo? Perché così le conti meglio. Eh, le conto benissimo. Ho, ho appena Perché scavato non altre non pepite. È non... Allora, ho appena scavato le pepite, quelle che avevo nel sacchetto le lascio qua, quelle che ho appena scavato le terrò in mano. Quante ne hai scavate? 4. Un altro è... si avete. No, no, nel sacchetto, no, <ride> no, eh. ah, Blackstone, ho trovato un blob di Blackstone, attenzione. Allora, diciamo che... No, da mi ha droppato, posso... mi ha droppato solo due vite. no, che sfortuna, oh no, allora, diciamo che vedo che siete molto lontani dalla base, magari c'è un... un metodo di ritornare, no? Eh, no, no, cioè a piedi <ride> con i nostri pre... No, cos'è? Aia, mi ha levato metà vita. Ma ha... ci ha dato per tipo 30 secondi, cecità, debolezza, affaticamento e lentezza. 10. Oddio, possiamo muoverci però saltando? Ok, questo Al... è il mio. No, la questo è, è il mio. Aiuto. ne pensate di questa maledizione? È stata Ai. divertentissima. Luigi come procede a te invece? Bene, bene. Hai dei detriti antichi tanti? Pochi? Sì. Oh no, man in fatigue, dai, ti frego. Uh, la bedrock ho trovato. Ok, quindi Non scaverò Che è successo? Non è rotto oh. la mia Blackstone dorata! ne pensate, è stata. una novità. esplosiva! Oh, <ride> uh, Luigi ha trovato delle, dei detriti antichi! No, Signori! Non è vero. Mi sa che avremo un vincitore! Eh, ma anch'io ne ho trovati tanti! Amici cari? Sì. Dica! Mi sentite? Sì! Molto chiaro. Perché ho 30 secondi! Devo, far, devo farvi divertire di più, no? Dai, divertiamoci! Sì! No! No, no! Ho trovato i detriti antichi! Dai, stai fermo! Dai, divertiamoci! Non mi sto divertendo. Ah, cioè sì, un sacco mi sto divertendo. Eh, non ti stai divertendo? Sì, sì, mi sto divertendo invece. È scaduto il tempo. Tornate è scaduto il tempo? Tornate alla base. Ok, Lugì. torniamo alla base. Sì, sì, è solamente che devo prendere un bel tragitto lungo Eh, anzi, Se ti perdi utilizza la busso Eh, di qua, eccomi Buon salve Sentiamo Allora, io ho fatto, totalizzato 129 punti Mentre Luigi 79 Quindi, credo di... Ah, quindi abbiamo un vincitore, signori Il signor Angi Settello È il vincitore di questa sfida Ed è per questo Che la Glowstone tua Grazie Adesso Angelo Dovrai vincere tu le altre trasfitte. Non finire. possiamo nemmeno fare un'eccezione Tipo in cui chi ha no. più lumini Ho detto no Allora come potete vedere Siete su un'isoletta minuscola All'interno di un lago di lava gigantesco sì. E davanti a voi ci sono altre isolette so Sospese su un lago di lava gigantesco sì. Il vostro obiettivo È quello di raggiungere Quel pilastro Ah, eseguendo okay. il parkour presente all'interno di questa sfida per voi Il primo che arriva Vince la sfida 3 2 1 Uno. Via. Grazie <ride> No ah. Abbiamo già iniziato nel migliore Bellissimo. dei modi Direi inizio sublime È Perché noto. lui Io no, che cosa fare? Attenzio... Mamma mia no. E però ha sbagliato Copio la tattica oh, Ok ce l'ho fatta E qua? E eh, qua cosa dovresti fare secondo te? Saltare eh. Salta. Vai vai vai vai vai vai <ride> È stato un metodo un po' alternativo Mi sono buttato nella lava E poi sono uscito dalla lava Però ce l'ho fatta Ah Angelo dove sei? Sono in questa specie di torre Un castello Ma sembra eh? qualche problema? Attenzione! Abbiamo Luigi in vanta... No! No! No! <ride> no, Luigi! No, ma questa è, è la fine! Dovete rifarvi tutto, eh! Ok, ce l'ho fatta! Dovresti sfidarlo, eh! È guarda. vero, giusto! Eh, Luigi... Mi dispiace, ma quasi non in sfida! Guarda qui come saltano in mezzo ai bastioni! E qua? Ci dobbiamo buttare? Ecco una cosa! Ah! Oh, madonna! Ma, mamma mia, Luigi ha trovato anche una scorciatoia che non era stata intesa, però va bene! Cioè, è un problem solver, Luigi. Ed è il vantaggio. Mamma mia! Come corre? Ok, io sono quasi arrivato. Datti fermo. Dove sei andato? <ride> Luigi, no! <ride> Di nuovo! Senta, mi dispiace, no. Luigi. L'ultimo salto. Mi dispiace. Lo faccio per entrambi. Angel! Sono Luigi! arrivato! Eh... Angelo, si aggiudica la seconda. Mi limite. Mentre i bici stanno ancora... Ciao Luigi. Ecco a te. Luigi è... È lì che ci guarda. E per il bene di entrambi, se uscirò io ti posso... Cioè, hai capito? Non posso dirlo.